Dai, no, no, sono rimasto incastrato dietro una McLaren, non è possibile sta cosa. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti sul mio canale e bentornati dal nostro Calogero Bottas seconda stagione veniamo dalla gara che c'è stata a Baku che non è andata proprio secondo le aspettative vi ricordo che trovate tutti i video di Calogero Bottas in una playlist apposita qui sul canale se vi siete persi le puntate precedenti ma adesso ci aspetta il Gran Premio del Canada che è una pista favorevole sperando che non piove un'altra volta ragazzi. io ho anche pensato che si sia buggata la carriera perché sono 5 gare di seguito che facciamo con la pioggia detto questo andiamo a vedere la situazione di classifica. Dunque, in questo momento ci abbiamo Max Verstappen, primo con 150 punti, seguendo da Lando Norris a 108, poi Leclerc a 107, Perez a 106, tutti appiccicati e poi il nostro calogero robotas un po' staccato a 79. A questo punto non ci resta che andare al weekend di gara, facendoci il segno della croce, sperando che non piove pure stavolta, perché altrimenti chiudo tutto. Mi sono stufato, raga, non posso fare tutta la stagione, tutta la pioggia, ma sono sicuro che in Canada stavolta andremo a prendere il sole. Oh, meno male, va, mi ero rotto le balle, ragazzi. Prove libere asciutte, anche se c'è una bagnata, ma chissà. Se ne frega qualifica asciutta e gara asciutta come al solito usciamo subito per il nostro primo tentativo dai calogero questa roba tua eh? prepariamoci per partire forte qui giù messi bene con la vettura quindi mettiamo la macchina bella di dritto ma baffa ci resta abbastanza carburante per un solo giro si sì, sono già rientrato Alex sveglia eh non ti guarda Netflix pure da essere contenti che non si è ancora rotto niente a Quanto dovresci? Quando giriamo 1 e 10 io a 2 minuti 17 secondi raga no non ce la faccio non faccio un tempo a far giro no sto rosicà attenzione il calogero è un po' rischiato 5 secondi 4 secondi 3 secondi 2 secondi 1 secondo siamo passati incredibile bene così calogero incredibile, ragazzi, siamo passati sul filo della, della chiusura delle qualifiche e calogero questo è un segnale a metà quinta qui per riaprire tutto, piccola indecisione in uscita, vedo un po' di traffico, non so chi c'è lì davanti oh, lunghi qui, lunghi, lunghi, lunghi, lunghi eh, difatti stiamo a perdere abbiamo fatto casino quando ci avviciniamo al tornantino. dove calogero rimane stretto stretto e abbiamo perso tutto il vantaggio che avevamo guadagnato sempre una macchina davanti per il momento siamo ancora primi comunque senza calcolare l'ultimo giro che stiamo a chiudere dove però abbiamo toppato il settore centrale fate i campioni riaprimo tutto DRS si sì, stiamo abbassando qualcosa. E andiamo a chiudere. Bravo, hai fatto un ottimo lavoro. Hai... Dai, cazzo, era giusto così. è un segnale di calogero che conquista l'ennesima pole position di stagione. Riusciremo a vincere una gara? Abbiamo dato un secondo alle Clerc, che è secondo. Poi Verstappen, Alonso, Perez, Norris, Ricciardo, Albon, Hamilton e Schumacher vanno a chiudere la top 10. attenzione penalità per le Glerk perché vedo che non sta lì accanto a noi pure penalità per Verstappen ragazzi e questo può essere una gara importante raga. bisogna assolutamente fare punti pesanti in questa gara attenzione che tanto Perez parte con le gialle eh? strategia particolare per la Red Bull prova a partire bene attenzione il nostro calogero molla bene l'acceleratore ma rimane fermo un po' lì in piazzola di fatto Alonso subito lo secca attenzione che pure Perez ci prova a infilasse Calogero cerca di resistere all'esterno e dovrebbe esserci riuscito, più o meno. Bene così, ma Perez non lo vedo che molla. Ma qui Calogero è tosto, qui Calogero è tosto, e va subito a cercare di richiappare Alonso che se ne è andato subito. Allontanandosi alla grande. Vediamo la curva più infame di tutta la pista per quanto mi riguarda. Dove il nostro Calogero perderà tantissimo. Usa subito l'Hers per cercare di ripiappare Alonso che se scappa via, so cazzi amari fase iniziale di gara favorevole, andiamo a metà la quarta, poi la quinta Alunzo sta sempre lì l'importante però è stagli in zona, non far solo, fa solo andare via, prende un attimo ritmo pure con la con la macchina che comunque si comporta decisamente bene, a volte il setup è corretto, adesso abbiamo il DRS. Questo mi spiega le regole ogni gran premio. Oh, vabbè, che sono rimbambito, ma a non ricordarmi sta cosa, a parte che tanto se no non mi si attiva. Ecco, vediamo se mi fa casino al pit, eh, raga È la porta buona che scendo dalla macchina faccio una strage. Gli stiamo proprio vicini. Le ruote iniziano un pochettino a cedere. Porca puttana, raga, se sparsi Se feticare, adesso sta cosa ci potrebbe di male perché di se gli altri rientrano. Rimaniamo fregati, io però rientrerei raga, non so se gli altri rientrano ma io rientrerei a sto punto. Rientro i box ora. Ok, d'accordo. Sei d'accordo che? Eh? Avrà capito che rientra i box ora. Proviamo a rientrare, non so se rientra Alonso. Eh, rientrano pure gli altri raga. Non devo prendere penalità, ci cioè, manca solo il piano penalità, attenzione. Il problema è che rientreranno tutti adesso Cerchiamo di non prendere un safe release Attenzione che rientrano tutti Dai, no, no, sono rimasto incastrato dietro una McLaren Non è possibile sta cosa Fatemi sci, cazzo Fatemi sci uh. Non c'è credo, raga Non c'è credo, sono rimasto incastrato dietro una McLaren Comunque no, In questo momento siamo sesti La Diffy Albon forse erano partiti con le gialle, eh? Bisogna vedere quanti ci sono passati avanti mentre rimanevamo incastrati lì dietro Che sfiga però, che sfiga, mannaggia la miseria, mannaggia Allora da qua io vedo che lì davanti c'è Norris che sicuramente ha fatto il cambio con me perché c'avevamo davanti Mortacci su di tutta a Piazzola McLaren Poi quello, se, quello che cazzo è Alonso e quello davanti è Perez, secondo me Eh sì Perez che era partito con le gialle, però attenzione che quindi lui in realtà non conta perché deve fare ancora il cambio gomma quindi tutto sommato dobbiamo aver perso una posizione solo da Norris in questo gioco la CPU non è più stupida come quelli vecchi che loro non rientrano appena c'è il safety car c'è un senso, giustamente ma giusto che sia, loro rientrano attenzione che rientra Albon qui davanti e la Tifi che fanno casino fatti i bravi, le vado a vedere qui attenzione alle gol, fanno perdere un sacco di tempo attenzione che la Tifi fa casino portarci sua, sta a far perdere tempo a tutti qui dietro, guarda guarda che combina con Albon, se no mi devo difendere da Ricciardo dietro che la Tifi gli ha dato giustamente la possibilità di riattaccarci la Tifi eh, è veramente inutile pure nel gioco, non voleva le scatole Cerchiamo di incrociare la traiettoria in uscita, calogero. Attiviamo la modalità sorpasso. Io ho attivato la modalità sorpasso. La non c'è DRS, però la modalità. Oh la D La Difi, se venga cercando abiti pure che ha smesso di cuore in Formula 1 ti ammazzo. azione curva dei campioni, andiamo un pochettino a affettarlo, vabbè. Le faccio delle palle la Tifi Ena ricchiappa quelli davanti, raga, perché ora finisce male se no sta cosa. Siamo tutti appiccicati a questo davanti anche perché c'è sta Alonso che sta a fare un pochettino di tappo, mi pare. Eppure Perez. Adesso Hertz. DRS. Albo non ce l'ha. Quindi dovremmo avvicinare abbastanza velocemente. Ma non così velocemente come vorrei. Quindi rileviamo l'Hertz. Ancora di nuovo Hertz e DRS. Ma lo dovremmo levare che avremmo un pochettino risparmiare ma non più velocità da passarlo, attenzione che qui siamo velocissimi infatti stava montare sopra attenzione a questa curva che loro mollano il gas tutto insieme, i stronzi Sono imparato a conoscerli negli anni adesso stavolta siamo vicini se non c'è il DRS potrebbe essere fatta Tipiamo la scia mamma mia quanto va raga, va troppo, va troppo, va troppo, non mi riesco a avvicinare Dove cazzo va sta macchina vicinissimo stavolta calogero uso l'Herz stavolta volta siamo appiccicati ragazzi se non c'è il DRS è fatta è fatta il calogero si prende all'interno cattiveria e poi lo va a passare ok bel sorpasso quando andiamo a fare pure il giro veloce quindi nell'incrocio andiamo subito a metà terza siamo vicini raga Vicinissimi a Norris e Alonso, Il Calogero è imbufalito carico a pallettoni. Guardate quanto frenano loro in questa curva qui. Quando uno gli sta dietro, rischi di spaccarci l'ala, ce l'ho spaccata varie volte. Mettiamo la terza, cerchiamo di incrociare come al solito la traiettoria. Siamo terza, siamo vicini, dovremo DRS ma ce l'ha pure Norris. Apriamo l'ala mobile, ci avvicineremo, ma non abbastanza. Finché dalla mobile c'ha pure lui. Porca puttana! Momenti ma ammazzo! Raga, non mi chiedete come cazzo ho fatto a tenerla in piedi! La macchina non potrebbe essere rotta! Ok, sei all'inseguimento della vettura davanti. Sì. Ricorda che dobbiamo arrivare alla fine della gara con questo secchio di gomma. Sì, potevi finire la frase pura, ricorda che dobbiamo arrivare alla fine della gara perché in momenti lo attraverso. Mamma mia, mi sono cagato sotto dentro l'abitacolo. Ho lasciato una striscia di cacca sulla, sulla pista che non finisce più. Non so manco come ho fatto a non rompere la macchina, raga. Che secondo me l'ho toccato, non vorrei dire, però... Però forse ero in schivata, non lo so. Non mi sono reso conto. Inizia a diventare dura, raga. Altra inchiodata qui al tornantino. Sto a calogero vicinissimo, stavolta a vicinissimo la mobile diamo la scia tutta insieme attacchiamo Norris però resiste ma la curva di campione in due non si può fare gli un po' tagliare la strada andiamo arrivi a Alonso adesso Alonso l'ex campione del mondo giustamente farà di tutto per vincere la gara arriva l'ultimo giro raga devo assolutamente riuscire ad attaccarlo a sto giro a lui darà tutto per tutto quindi automota pure noi gli siamo ria di sotto madonna mia concentrazione livello massimo per calogero con la scotadina in uscita attenzione che siamo vicini non rimane così appiccicati per il rettilineo finale raga ci riesco, è fatta. Terza, ce l'avevo. Non bisogna sbagliare. Sta la frenata, ora la messa di terza. Terza, attenzione, versa. attenzione, scia. IRS non so, copre interno, copre esterno. Non si so, capisce da che cazzo di partorone. giro proprio all'esterno. Ultima curva. Uh, uh, uh, uh. eh lo so capito non ho fatto apposta però lui me l'ha chiuso andiamo a vincere in maniera un po' zozzetta però andiamo a vincere cazzo mi dispiace aver fatto quel taglio all'ultimo raga ma lui si era messo interno e in due qua la curva non la facevamo che dovevo fare eh, se, se giravo dentro per noi si ammazzavamo tutti e due quindi è stato un resisteremo lo andiamo a rivedere dall'esterno quel sorpasso con... Grande gara comunque, grande gara, solida, tosta, cazzuta. Vince il nostro calogero Bottas che fa pure il giro veloce, quindi 26 punti, poi Alonso, Norris, Albon, Ricciardo Verstappen, Gasly, Schumacher, Hamilton e Leclerc che chiude la top 10. Quindi per quanto riguarda la classifica del campionato, Verstappen è sempre primo con 158 punti, secondo Norris a 123, terzo Charles Leclerc a 108, poi Perez a 106 e il nostro calogero Robotas a 105 Tutti appiccicati ragazzi Incredibilmente il secondo posto è a portata Il primo è veramente lontano con 53 punti di distacco Come abbiamo visto nel replay dell'ultimo sorpasso Potevo anche cercare di chiudere la curva Non avevo ben idea di quanto me stesse a destra In realtà l'avevamo passato Quindi la curva la potevamo fare Perciò il taglio è influente ma non più di tanto Nel senso che il sorpasso l'avevamo chiuso prima Certo se avessi fatto la curva sarebbe stato meglio Ma ci avevo paura di avercelo ancora a destra non volevo rovinare la gara mia, soprattutto pure la sua, però soprattutto la mia, con eh, un incidente all'ultima curva dell'ultimo giro mentre stavamo a giocare la vittoria. Detto questo, sono soddisfattissimo. È un gran segnale, è una grande gara e sono veramente contento che finalmente ce leviamo qualche soddisfazione vincendo la prima gara in Ferrari. Detto questo, ragazzi, io spero che vi siate divertiti. Come al solito, ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti.